Sono qua perché voglio fare una recensione in live. Quindi adesso aspetto un attimo, mi sistemo. Facciamo una recensione, no spoiler. Poi facciamo una recensione sp spoiler perché questo film necessita per forza di, di una parte non di una parte spoiler per poter spiegare un po' di cose. E poi dopo facciamo un po' di chiacchiere insieme E vi faccio vedere anche dei film che mi sono arrivati da Midnight E due acquisti Due acquisti stranamente Intanto saluto Thomas che si sta preparando un bel gin tonic E inizio a parlarvi Grande Dani Iron Fist Allora facciamo un'introduzione e vi parlo un po' del film In basso perché se no mi vanno insieme le idee eh, perché voi non la sentite tanto la musica Ma io eh, ce l'ho sparata nelle orecchie Allora, intanto mi scuso per le decorazioni natalizie Che ci sono attaccate alla porta Allora mh, È uscito direttamente su Prime Antebellum Un film che doveva uscire al cinema mh, Horror Di Gerard Bush e Christopher Renz Che sono due registi giovani al loro primo film mi raccomando ricordatevelo primo film e il manifesto chiaramente cita get out e as ma non tanto perché jordan peele c'entri qualcosa quindi mi raccomando perché sento tanto su internet dire prodotto da Jordan Peele, non è prodotto da Jordan Peele, Antebellum è prodotto dai produttori che hanno prodotto Get Out e Noi e As, quindi non è prodotto da Jordan Peele, quindi diciamo, non attribuiamo eh, onori o colpe a Jordan Peele eventualmente se il film vi è piaciuto o meno. Stiamo parlando di un film horror che già dal trailer eh, straniva, perché ci sono delle scene in costume e delle scene no cioè nel, ambientate nella nostra epoca allora ci troviamo il film inizia con un piano sequenza intanto è molto strano che il film sia stato praticamente eh, messo direttamente su Prime senza noleggio Co cioè per un film comunque mh, non è un film prodotto da Prime è un film insomma è un vero film che doveva andare al cinema e invece che metterlo a noleggio come è successo per tanti film che sono... purtroppo non sono andati in sala Qui non c'è stato nessun noleggio, chi era eh, utente Prime ha potuto vederlo gratuitamente Grande Macerso, grazie di aver comprato la t-shirt eh, The, The Congiuriano Is Not My Friend e il cappellino E grazie anche a Sara Thomas per aver comprato le felpe che vi stanno benissimo, siete bellissimi e molto sexy e scusate questa parentesi quindi il film arriva stranamente direttamente su Prime e l'ho trovata una cosa molto pregevole insomma chi ha già Prime non ha pagato niente per vedere quest'anteprima il film inizia con un lungo, abbastanza lungo piano sequenza in questo campo di cotone, in questa fattoria dove si coltiva il cotone mm. ci sono dei soldati... Eh, degli stati confederati che praticamente tengono in schiavitù questi, queste persone di colore che, che raccolgono i cotone nei campi. C'è una scena molto drammatica all'inizio, viene uccisa brutalmente una donna di, di colore e ehm, insomma capiamo di essere dentro a questo evento storico, insomma che non esiste più per, per fortuna ma poi dopo ci sono tutta una serie di questioni che, che questo film tira fuori ehm, allora innanzitutto per me non sarà semplice non spoilerare quindi vi dico in generale cosa penso del film senza spoilerare e poi entriamo direttamente nella parte spoiler perché è impossibile non spoilerare se, se per poter spiegare alcune eh, di quelle che sono le cose importanti e di valore di questo film che poi tra l'altro vedo che non è stato capito molto eh, mh, allora innanzitutto è un film mh, che stranamente segue sembra quasi seguire un, un genere nato con get out e con noi eh, con as mh, che è un genere che si occupa di Insomma, un horror che si occupa fortemente di problemi sociali. Voi direte, sì, si occupa di razzismo, in favore dei neri, eccetera, eccetera, ma non è così, non è così scontata e banale la cosa, in realtà. Eh, secondo me è un film veramente ben fatto, girato molto bene, con una fotografia strepitosa proprio da... Da goduria vera e propria, e i due registi per essere così, insomma, le prime armi hanno già una grande maestria. Insomma, il film è girato bene. E, um, ha una sceneggiatura estremamente originale. Ma quante bellum, ante bellum esatto, io penso che sia un ottimo film, un bel film. Chiaramente quando ho finito di vederlo ero molto entusiasta, adesso sono meno entusiasta, ma, ma comunque sempre molto convinto che sia un ottimo film, uno dei migliori film horror. Purtroppo eh, non è che avesse molti competitor quest'anno, però uno dei migliori fi film horror originali che sono usciti, cioè eh, novità inediti, secondo me. Eh, ha diversi twist, è eh, molto imprevedibile, ci sono tante cose che... Che sono molto difficili da capire all'inizio. Non dico che eh, nessuno li abbia capiti, perché eh, ci sono tante persone che sono anche molto più attente ai dettagli e potrebbero aver capito parti della trama inizialmente. Questo potrebbe sicuramente aver tolto quel, quell'effetto sorpresa che c'è e che è molto bello. Non vi posso dire niente di, di quelli che sono i punti in cui ci sono questi effetti sorpresa Però vi posso dire che l'inizio in cui siamo in questa situazione Diciamo nel passato c'è veramente un, un clima e un'atmosfera creata veramente di forte tensione Quindi vuol dire che... Eh, scusate, tolgo le notifiche qua perché sennò... Vuol dire che... Che i due registi comunque sono in grado di creare veramente un film che ti tiene lì incollato poi c'è tutta una parte centrale che non vi dico dove è ambientata molto più eh, diciamo soft e poi il finale <ride> di nuovo super mega twist cose insomma sorpresone è veramente un film che sorprende eh, per me è, un, è veramente un, un grande film Però per potervi spiegare perché è un grande film Devo entrare nella parte assolutamente spoiler Quindi da qua in poi Se non avete visto Antebello Mi dispiace per voi eh, Andate via Quei <ride> pochi che siete insomma eh, Andate via Andatevele Vado retro Perché qua si spoilerà pesante Ok? Avvertiti? Avvertiti allora, in soldoni, chi è qua lo sa, Antebellum eh, racconta la storia di questa donna che è un'attivista politica, ha scritto anche un libro eh, su un tema molto importante e viene rapita e portata dentro questa riproduzione storica e tenuta prigioniera attenzione spoiler, esatto tenuta prigioniera dove in questa riproduzione in cui questi aguzzini giocano a fare appunto i soldati degli stati confederati, quindi razzisti a favore della schiavitù, eh, dei grandissimi pezzi di merda, e veramente ci sarà da odiarli tanto, e lei insomma da attivista dei diritti dei neri nell'attuale nell situazione in cui ci troviamo si ritrova invece proiettata in una riproduzione in cui è proprio, cioè, spaventosa, ci ha ricordato veramente in un modo molto brutale, molto... è un film veramente che ha un, un coraggio di, di sbatterti proprio questa violenza, questa brutalità in un modo pazzesco, secondo me. E, e quindi poi dopo, vabbè, come se siete qua e l'avete visto, sapete che a un certo punto lei riuscirà a liberarsi e si scoprirà il finale che che insomma eh, queste, queste persone sono, sono molto, hanno creato questo campo diciamo, di prigionia eh, molto vicino a un luogo molto noto dove vengono fatte le riproduzioni storiche della guerra di secessione. No? Che sapete sono fissatissimi in America su questa cosa, anche perché gli americani non hanno una grande storia anzi non hanno proprio storia, cioè mh, paragonati agli italiani, ai greci, ai francesi, proprio sono senza storia e quindi chiaramente eh, quel poco di storia che hanno lo devono pompare come dei dannati ed è interessante perché, proprio perché non hanno storia, c'è un altro elemento importante che riguarda la fine proprio, la scena finale in cui la donna è a cavallo e ve ne parlo dopo eh, vi ho già detto, vabbè, insomma, che da un punto di vista tecnico è indiscutibile questo film, è indiscutibile, cioè, regia, fotografia sono ottimi. Che poi uno mi dica non sono dei capolavori o quello che volete, non stiamo qua a guardare il pelo nell'uovo, sono. Questo, cioè, se tutti i film fossero girati così, ci sarebbe veramente da leccarsi i baffi. Quello eh, su cui... Allora, c'è cioè, un aspetto interessante... Cioè, questo film è veramente un film che, che tira fuori 8.000 cose da dire. La prima, più superficiale più, e comunque molto interessante, è che viene presentato come un film quasi mh, dedicato al paranormale. Il trailer fa sembrare che ci sia qualcosa di soprannaturale di, di, che ha a che fare con la storia. E anche all'interno del film, certo. E certi tipi di, di inquadrature e fotografia sono proprio stilisticamente fatti per farti credere che ci siano eh, delle cose, delle, diciamo delle, po delle potenze, delle, delle, dei poteri superiori, come se fossimo in un eh, solito The Conjuring o cose del genere. Invece, non è affatto così, e questo è, una, è un aspetto che ho trovato fantastico. Cioè, un film che fondamentalmente non ha un cazzo di soprannaturale, è un thriller è un thriller che poi è stato paragonato eh, ad altri film che io adesso ho, ho letto un po' di commenti in giro qualcuno dice è un plagio di The Village no, ti sbagli ricorda, ci, ci sono delle atmosfere da The Village come ci sono anche delle atmosfere da The Purge come ci sono anche tantissime cose eh, legate a Get Out diciamo che è un film che, che prende un po' di temi un po' di stilemi e li, e li porta dentro alla sua storia ma racconta qualcosa di completamente diverso da The Village proprio non c'entra un cazzo eh, è molto semplicistico dire è un plagio di The ma poi non usiamo parole a sproposito veramente sto cavolo di quindi a me è piaciuto intanto questo aspetto qua del delfino ciao Las l'altro, mi sembra che ti sei iscritto da poco ehm, se volete abbonatevi con Prime al canale se no fate un po' il cazzo che vi pare ehm, un, altro, un altro aspetto importante di questo film è che sembra un film che ehm, vuole sembra ed è alla fine effettivamente un film che vuole mettere l'accento su dei problemi molto grossi e gravi che sono quelli del, del razzismo ma la, eh, e lo fa veramente con una forza e una brutalità che io veramente pochi film ho visto essere così schietti e, e soprattutto eh, andare a cercare, non so come dire la, la rissa quasi, il flame perché, perché vi, vi dico questo? perché la parte in cui questa donna non è prigioniera, quindi antecedente. Noi troviamo una donna di colore, sì, è un attivista, e tutto quello che volete, ma è anche una donna di successo, è bella, è intelligente, è istruita, ha una bella famiglia, ed è la leader della famiglia. Quindi c'è anche un tema di, diciamo, distruzione del patriarcato, cioè di, di, di disgregazione del concetto di in casa comanda l'uomo, no, in questa casa comanda, mh, non dico che comanda la donna, ma la donna ha la leadership. Quindi c'è, ci sono tutta una serie di elementi che qualcuno potrebbe dire stereotipati, invece non sono stereotipati, sono elementi messi apposta lì per provocare un'emozione. E sapete qual è questa emozione? L'emozione che provoca è la rabbia nei confronti del razzista che guarda il film perché il razzista non sopporta l'idea del che una donna di colore abbia successo non gli piace come si comporta, non gli piace il suo stile eh, non gli piace, scusate, adesso sicuramente mi, mi confonderò impostazioni, eh, notifiche Togli le notifiche perché mi sono rotto. Il razzista non sopporta eh, l'idea di vedere una donna di colore avere successo, vendere, poter parlare, avere un ruolo, essere pure la capa all'interno. Cioè la capa, la leader all'interno del, del nucleo familiare. Ok, quindi tutto tutta questa costruzione del personaggio è fatta apposta per provocare, ma non per provocare, nel senso che è fatta apposta per scatenare quella rabbia. Che il razzista prova, quindi attenzione se avete provato quella rabbia perché siete messi male. Quindi la costruzione di questi personaggi è forzata, ok? Perché il regista, lo sceneggiatore potevano tranquillamente creare un personaggio un po' meno. figo, ok? Invece lei è proprio. è figa. Cioè è proprio. è bella, è intelligente. La, la figlia è intelligente, il marito è intelligente, il marito non gliene frega niente di imporre. La sua, il suo diciamo, potere all'interno della famiglia sono diciamo, il prototipo di famiglia perfetta e lo, lo sono essendo neri quindi c'è proprio da da le girare di brutto se sei minimamente razzista ed è, ed è fatto apposta e lo spettatore eh, razzista è, è, viene rappresentato dagli aguzzini che la rapiscono perché non sopportano questa donna non la sopportano una donna di successo in tutti i campi, in tutti i campi. Ma eh, tra l'altro io, io volevo aggiungere che non è solo, mh, un, appunto, la cosa interessante di questo film è che non parla solo di razzismo, parla anche di patriarcato, di, eh, eh, diciamo, come discriminazione di genere. Parla di discriminazione di genere perché c'è anche il tema della donna che viene praticamente sottomessa, non decide soggiogata anche, la, anche la, la figlia del capo degli Aguzzini è soggiogata perché decide il padre che cosa bisogna fare quindi c'è questo tema e infine c'è un altro tema ancora più figo e eh, messo lì veramente, veramente in un modo forzato anche sicuramente forzato che è quello della discriminazione fisica perché c'è l'amica di lei che è è molto, molto grassa, possiamo tranquillamente dire che è obesa secondo i canoni medici, ma è felice e non gli, devi, non gli devi romper cazzo, non gliene frega niente di quello che pensi di lei. E lei è felice e questo dà un grande fastidio alle persone che sono infelici e magari sono pure magre. Quindi c'è tu tutto nel pacchetto e, e lo trovo veramente molto molto un film veramente molto importante, con, un messaggio, con dei messaggi importantissimi adesso arriviamo ai messaggi, perché i messaggi ci sono e trovo assurdo eh, che ci si fermi a guardare delle cose che non sono assolutamente, cioè dei difetti che non sono tanto esistenti, ma non sono neanche difetti perché ovviamente io non avrei voluto rispondere a quello che ho letto online però poi lo sento e mi viene da rispondere ma non perché ce l'ho con qualcuno Semplicemente ehm, voglio che passino delle, delle idee che io ho, poi se eh, non siete d'accordo possiamo sempre discuterne. Uno è che mh, dire che un, che un film ha dei personaggi stereotipati non è, non, non rappresenta un difetto. Quindi un film che ha personaggi stereotipati non, ha, non è assolutamente un difetto. Vi faccio un esempio. Eh, il dottore di Rianimator è un personaggio stereotipato, è un personaggio creato da uno stereotipo che è lo stereotipo del Mad Doctor che esiste nella diciamo, cinematografia horror da decenni, Frankenstein, il dottore de, de, dell'uomo invisibile è un chimico, eh, insomma è pieno zeppo di scienziati pazzi e dottori pazzi che il Mad Doctor esiste già eppure, nonostante ciò, è stato creato un film ottimo con, con una sua personalità quindi lo stereotipo è stato preso e neanche troppo, diciamo, stravolto eh? perché non è che stiamo parlando di qualcosa di molto diverso dal dottor Frankenstein o altri quindi si tratta di sfumature quindi dire che un film ha dei personaggi stereotipati non è una critica è semplicemente non sapere che questo non è un difetto eh, non è un difetto anche perché... Le storie sono piene zeppe di personaggi stereotipati. E questo ci porta al punto che ciò che conta, ed è per questo che io ritengo che non sia un ottimo film, ciò che conta nelle storie è il messaggio, non è il contorno. E per questa ragione anche voi doveste trovare dei piccoli difetti... Questo non eh, intaccherebbe il risultato finale, che è un risultato eccezionale, secondo me, in questo film. È veramente un risultato eccezionale. Infatti, è un film che non viene capito. Come, come succede spesso per i film come i redditori, che ci vogliono due o tre anni prima che la gente inizi a capire qual è il vero valore di, que di queste opere. Non so se mi state seguendo... Il messaggio del film, eh? vediamo se riesco ad andare dritto per la mia strada, il messaggio del film di Antebellum è fenomenale ed è scritto e viene ripetuto nel film. Il messaggio è, il, è lo stesso del titolo del libro che lei ha scritto, la protagonista, e il titolo del libro che lei ha scritto è La caduta dell'indole mite. Che tradotto in parole povere a dire il razzismo non è, non è una cosa bella, siete dei cattivoni, eh, e mantenere diciamo, questa indole mite, e a insomma a porgere l'altra guancia per beccarsi un'altra frustata, non ci si ricava nulla. E infatti, la caduta dell'indole mite significa ora non ve ne facciamo passare più neanche una, ok? Nessuna allusione, nessun sorrisetto, niente vi facciamo passare. La caduta dell'indole e vale per i neri, per i grassi, per le donne, significa basta dire ma sì era una battuta, ma sì stava scherzando, ma sì in fondo è una brava persona, significa ora basta, la caduta dell'Indolemite, ora sono cazzi vostri, non ve ne facciamo passare più neanche una, e questo è il significato del film, e infatti viene applicato all'interno della storia, nella, sto nella storia, poi mi incazzo, nella storia lei insomma proclama la caduta dell'Indolemite col suo libro, dice non bisogna far così, bisogna far cos'ha. bisogna... ci sono bisogna rompere certe cose il razzismo sia quello etnico che quello fisico che, che quello anche di genere nasce dalla paura e lei lo dice chiaramente quindi ci sono i messaggi ragazzi ma, ma voi non cioè, ragazzi voi non vi dovete permettere di, di dire che questo film è brutto vi ha deluso perché state, state facendo un atto politico contro Cioè, vi, vi schierate dalla parte sbagliata eh? perché veramente fate un danno questo è un film meraviglioso da un punto di vista politico, ma politico non è inteso destra-sinistra. Politico è inteso non dovete rompere i coglioni agli altri, quelli che sono diversi, ok? Non, li, non gli dovete rompere i coglioni, avete rotto il cazzo. Quindi occhio a dire è un film di merda, perché non, capi, non, non avete capito il messaggio, che è chiarissimo. Lei lo dice, lei lo dice. Fanno così perché hanno paura. Perché tutto quello che accade in questo mondo... Di male È perché le persone hanno paura Non vogliono cambiamenti Perché hanno paura Quindi non vogliono Che le donne lavorino Non vogliono Che le donne guadagnino Più degli uomini Non vogliono Che le grasse Siano felici Non vogliono Che i neri Siano felici E che abbiano successo E che possano Decidere E che possano Anche essere di più Perché hanno paura Ok Quindi il messaggio c'è la caduta dell'indole mite è raccontata nel film perché lei finisce dentro la prigionia ed è mite. E l'amica gli dice, tu sei quella che proclamava la, la, il, questo concetto di non farne passare più una. Tu sei, eri, eri lì a proclamare questo adesso che ci hanno catturato e siamo qua, tu mi, ti comporti così. Al che l'amica si suicida, perché ha perso il bambino dopo l'ennesima violenza, e lì viene fuori una bestia, viene fuori, viene fuori una bestia, viene fuori una bestia da quella donna, stupendo, emozioni incredibili, cioè un film, bam, che dire, c'è, cioè, ehm... adesso <ride> arrivo, arrivo, chiudo, con un finale poi dopo magari eh, ne parliamo però chiudo con un finale per questa mia recensione che mh, diciamo veramente va oltre perché questo è un film che va oltre cazzo straborda di, con, di, di ideali straborda di ideali io, io farei un monumento a questi due ragazzi che hanno fatto questo film l'esagerazione stroppia non sono assolutamente d'accordo cioè l'esagerazione chi la stabilisce Non ho capito l'esagerazione. Chi stabilisce che cos'è esagerato? Cioè, ehm, secondo me sono... Queste sono tutte... Eh, non so come dire... Piccole barriere che noi mettiamo come per dire... No, aspetta, però è troppo per me, no? Eh? Ma, lasciate, cioè, ma lasciate che uno faccia il cazzo che vuole. I film sono delle, fi sono delle fiabe, ragazzi miei. Non sono non stiamo parlando di scienza, eh? stiamo parlando di fiabe, stiamo parlando di narrazione, stiamo parlando di racconti intorno al fuoco, sono l'evoluzione del racconto intorno al fuoco, sono l'evoluzione del cantastorie, sono l'evoluzione del racconto della fiaba tuo figlio, sono l'evoluzione dei romanzi. E voi mi venite a dire il troppo stroppia, il troppo... Eh, l'esagerazione stroppia... Ma stiamo scherzando sono, cioè, sono storie non conta come vengono fatte conta il messaggio che viene mandato raga statemi dietro perché io galoppo a una velocità che non eh, so se mi sono spiegato finale il film spiega bene appunto se sono fiabe non, devono non esagerare ma eh, scusami me non voglio accanirmi su di te ma cosa vuol dire? Che, ma chi dice che non devono esagerare? Guarda che, cioè, qua, qua se, Cioè, se ti dico una cosa Che se se, se, se, se, se se uno viene qua per dire cosa non deve fare uno a un altro Ha sbagliato canale Cioè, è arte Uno può fare il cazzo che vuole Ciao, ciao, Nicolas Finisco, finisco Poi dopo rispondo Allora, il finale ehm... Per chiudere, il film manda un messaggio abbastanza chiaro, una soluzione abbastanza chiara, rappresentata chiaramente da una ribellione. E vi ricordo che stanno succedendo delle cose sempre peggiori in America, in questa, diciamo, continua finzione che il razzismo non esiste. Ehm, e poi c'è un finale fantastico, perché lei ehm, si libera e va a cavallo, riesce a uscire e, e, e cavalca in mezzo alla, alla riproduzione storica che sta avvenendo in quel momento con i turisti e tutto, e ha una giubba aperta, ha questi capelli dread che ricorrono un po' i capelli degli indiani, lascia da indiana, e lei lì rappresenta i nativi americani. Cioè, alla fine, in questo film sono riusciti pure a dire, cioè, a dire che che avete rotto il cazzo pure ai nativi americani col, con la vostra violenza con la vostra prevaricazione e lei lì rappresenta eh, che ne so, Toro Seduto no? rappresenta o, o uno di quei grandi guerrieri indiani guardate la, la scena, sembra veramente un, una nativa americana in guerra che, che con quest'ascia proprio ha cioè una, un'ascia un che somiglia molto a un'ascia di de, de quelle degli indiani e, e, e, e corre verso la libertà eh, in questo finale è strepitoso. Cioè, per me, con tutti i difetti che, che possono esserci nel film è un grandissimo film. E qua chiudo questa, questa recensione. Eh, posso aggiungere che ci sono delle piccole cose che non mi sono chiare neanche a me, cioè, ehm, per esempio, la... c'è una scena dove c'è la bambina in costume che viene vista nel, nel, nei corridoi dell'hotel dell ma sinceramente che quello sia un errore o che quello sia qualcosa che io non ho capito sinceramente mi frega poco mi frega il risultato il risultato è che messaggio potente messaggio arrivato e infatti o, o lo capisci o non lo capisci questo film cioè non puoi avere una via di mezzo e in più, tecnicamente, è fatto pure bene. Tecnicamente è fatto pure bene. E c'è pure gente che ha da ridire. Poi vedono... Il tale... Vabbè, passiamo, passiamo ad altro. Va bene, qua finisce la recensione, che caricherò anche su YouTube. Quindi, se volete commentare poi il video su YouTube, siete liberi di farlo e basta. Adesso mi bevo un po' d'acqua e parliamo di quello che volete, anche i dettagli, scene eccetera però ragazzi io vi, vi, vi invito a entrare nell'ottica eh, che il mondo del cinema, cioè che, che voi eh, molti di, di spettatori del cinema hanno una visione del cinema eh, quasi da, da ragioniere cioè no il cinema è come l'ho deciso io cioè, il cinema è come sono abituato io no il cinema non è così non è così Se voi se voi aveste visto Tantissimi tipi di film che esistevano ancora prima della nostra nascita ehm, sapreste che non è assolutamente vero, anzi piuttosto l'omologazione del cinema è la morte del cinema, quindi evitiamo di cercare di dire no il film deve essere fatto così, no deve avere la sceneggiatura così, no deve avere... ma oh, ma quando mai? E eh, eh, poi ecco, bravo, bravo, eh, Davide tira fuori sempre delle cose intriganti. Adesso poi andrò anche a leggere la tua recensione, seguitelo sulla sua pagina Instagram, Watch Film che si impegna molto, molto bravo, è cresciuto tantissimo, e... ma le fiabe sono esagerate, cioè nelle fiabe trovi ogni genere di cosa nei modi più disparati, beh, ma anche i film. La bambina non è un errore, è... Il pericolo che anche le nuove generazioni possono accompagnarsi in quel tipo di minacce discriminante. Sì, no, non intendo che sia un errore. Eh. Intendevo, mh, infatti tu hai detto una cosa intelligente, no? È, un, è sicuramente un simbolismo, ma dicevo, non ho capito in termini di eh, logica. Perché poi il film in realtà ha tutta una logica che funziona. Cioè non ci sono eh, cose che non tornano... Però appunto come mai lei fosse vestita così fuori dal contesto, anche se una spiegazione la si può dare tranquillamente. Eh, io ho tolto le, not le notifiche, vabbè, scusatemi, mi arrivano... Allora, per rispondere a Thomas, Thomas ha detto una cosa, e voglio che sia un esercizio di stile, per, cioè, di stile proprio come quando si guardano i film. Ha detto una cosa, ma ci sta, è una critica. Però è una, cri è una critica che poi vi autolede. Mi, fa, mi ha detto, ah ma quando lei scappa dalla, da, col cavallo, la figlia del, del capo la rincorre ed è già vestita. E questo uno dice, Eh, ma questo è poco credibile. Questo è poco credibile perché, perché in, con questa modalità tu cerchi l'errore. Ma se tu entri nella modalità di cercare la spiegazione è facilissimo. Lei probabilmente non era andata a dormire, visto che c'erano anche i due soldati svegli e ubriachi. Forse si è addormentata vestita. Forse ha iniziato a vestirsi quando ha, ha sentito dei rumori. Eh, però diciamo la cosa più semplice ciao Dante la cosa più semplice è forse era, era sveglia quindi mh, andare a cercare l'errore quando non c'è nel senso che ci sono dei film che sono che hanno degli errori no? Eh, adesso non vorrei sbagliare ma per esempio in The Nun 2 in The Nun 2 sì, in The Nun 2 manco è uscito in The Nun c'è un errore secondo me non, non ne sono sicuro al 100% però lo avevo detto in una recensione quindi mi sembra che, che sia vero. Avrei dovuto rivedere il film per essere sicuro al 100%. Ma ragazzi, ma voi mi, mi volete male che devo rivedere il film? No, dai. Allora, i, i due hanno una cazzo di chiave. La suora e l'altro hanno una chiave. E si separano durante il film. Il problema è che nel film la chiave inizialmente ce l'ha lei e quando si separano, senza più rincontrarsi, dopo ce l'ha lui. Ecco, c'è questo errore. Questo è un errore. Che eh, non puoi dire e gliel'ha lanciata, che cazzo ne so, cioè devi andare proprio a arrampicarti sugli specchi. Ma se uno mi dice, eh, ma quella era già vestita, eh, potrebbe tranquillamente essere già stata sveglia. Quindi non, non cerchiamo l'errore dove non, non, non c'è alla fine, perché poi è un atteggiamento distruttivo nei confronti del film che non serve. Perché in realtà è, è facilissimo spiegare una cosa del genere. E, e, e questo accade spesso nei film e, e comunque non dico che questo film non abbia errori per, io non ne ho individuati però anche se ci fosse qualche difetto qualche incertezza qualche dimenticanza ci sono un sacco di bloopers eh, si chiamano così no? Gli, gli errori nei film anche in capolavori anche in capolavori ci sono i, i microfoni che entrano dentro cose che prima erano appoggiate a destra poi a sinistra cioè eh, pezzi che mancano Succede anche ai capolavori per cui non eh, proprio per questa ragione mi soffermo sul, sul tema del conta il risultato, la sostanza, cioè se il film ha una ciccia, non se eh, quello ha fatto così e quello ha fatto così. Poi io purtroppo ho sentito anche persone che hanno detto che la recitazione qua e là eh, del doppiaggio, eh, ma ragazzi, ma se guardate i film doppiati cioè, sono cazzi vostri, non è che adesso io vi faccio una, una metafora no se io compro l'Xbox e il corriere di DHL per esempio adesso non vorrei essere denunciato per quelle là, no non di DHL facciamo un, un corriere che mi invento io che è SKI ne so prende l'Xbox la fa cadere, la rompe, me la porta, l'Xbox la, è rotta. Io non è che poi vado a fare la recensione su Microsoft e dico: Microsoft è una società di merda perché l'Xbox che mi ha dato è rotta. Ok, quindi il film, se viene doppiato male da una società italiana che lo distribuisce, non potete prendervela con il film. Cioè, sapete quanta atmosfera, quanto pathos, quanto si cancella col doppiaggio. Cioè, lo, ve, lo, ve lo immaginate, cioè, quanto cambia la percezione di un film? Io l'ho visto in lingua originale, eh, raga, cioè, è un'altra cosa, cazzo, senti i respiri, senti le robe Lì, nel doppiaggio i respiri sono finti, quando, quando loro lottano i respiri sono veri, cioè, sono in presa diretta L'affanno è vero Capite? Poi certo, alcune cose vengono fatte, rifatte, rimesse a posto, aggiunte, un po' più di respiro, un po' meno di respiro. Intanto però c'è una base, che è una base di cinema in presa diretta, molto più, più figa. Eh. E poi io vedo le recensioni, la gente che dice, ah, il doppiaggio fa schifo. Ma che cazzo non guardarlo doppiato? Se lo guardi doppiato devi essere consapevole che stai vedendo una versione monca del film. Monca! Mi dispiace, lo so che siete pigri. Lo so che anche tanti che seguono Apple questo Blog, i miei amici seguono e tutto, guardano i film doppiati perché sono stanchi, non hanno voglia di leggere, eccetera. Però, però dovete essere consapevoli di quello che fate, cioè che, che vi, vi fate un danno alla visione. Comunque, ehm, non guardo sempre tutti i film in lingua originale, però quando penso che ne possa valere la pena, e in questo caso ho avuto... Ho snasato, ho detto, questo me lo guardo in lingua originale, ne è valsa la pena. Poi soprattutto quelli dove ci sono le lingue straniere, per esempio, cos'è che ho visto? Ah, The Vigil, che è un film che comunque non è mh, riuscitissimo, ecco, diciamo, non è un, un film che, che lascia il segno, e anzi, poteva lasciare di più, però è un film che vi assicuro che se lo guardate in lingua originale è molto più bello, e molto più... Eh, non so come dire gli errori che ci sono rimangono certe eh, cose abbastanza cringe diciamo che generano un po di, di imbarazzo però tutto recitato intorno con loro che parlano in ebraico scusatemi ma fa, una, fa la sua porca figura crea un'atmosfera crea un clima notevole quindi eh, cioè, ragazzi di che stiamo parlando comunque adesso leggo un po' di commenti così mi incazzo <ride> E metto anche la musica. E via! Via via via via via! Come un dispositivo collegato. Chi è che mi, si, mi sta ciucciando la, la rete? Perché si è spento? Allora, perdonatemi se mi infervoro, però non dovete dare li mettere limiti all'arte. Dire no, deve essere così, deve essere. Ma... Ragazzi, ma vi rendete conto quanto suona. Quanto suona. rigida la cosa. Mi spiace che, che Nicolas se lo volevo conoscere che è... si è appena iscritto. Comunque dai, scrivetemi a, a Bomba che voglio leggere. Eh, sì, Gons, non era riferito direttamente a quello che hai detto, ok, immaginavo comunque, eh. non è che me la prendo. In generale, tutti se la sono presi con quella scena. Allora, allora cosa fai? Togli quella scena e diventa un capolavoro, non ho capito. <ride> Infatti, cioè, ora allora, tagliamo quella scena e il film diventa un capolavoro. Al netto di quelli che possono essere errori o cose non capite, eh, eh, il film però ha un bel messaggio, è potente. Ora, io, io voglio vedere quanti esempi di film che hanno. Un messaggio del genere, così forte, sbattuto in faccia in questa maniera. E, che, e voglio vedere la gente che me li spiega, Sti film che hanno. cioè The Conjuring, venitemi a dire: The Conjuring di che cosa parla. Cioè, qual è il messaggio che manda? Che se cade, vi cade il sale, lo dovete tirare tre volte dietro la schiena. Questo è il messaggio. Cioè, non toglie che antebello caca in testa di nanna. Caga in, te in testa tantissimi altri film, tra l'altro. Eh, eh, ragazzi, poi io vedo la gente che dice, ah, che bello il talento del calabrone. Cosa? Cioè, va bene, eh, raga, cioè, difendiamo il cinema italiano, però, però, c'è, cioè, questo è un filmone rispetto al talento del calabrone. Però, siccome bisogna far così, cosa, Gna, gna, gna. Chi lo critica dicendo che è illogico non ha capito una cippa. Oh, poi se non l'hanno capito neanche dopo sto spiegone che gli ho fatto... Cioè, raga... Cioè. Poi se, se lo riguardo... Adesso me lo metto sotto, guarda. Lo volevo fare già prima. Me lo rimetto sotto perché voglio andare avanti pe nei pezzi e vedere delle robe che, che volevo dire. A parte che eh, ci sono delle scene bellissime. Cioè, di, di una violenza... Molto forti tipo quando uccide i tizi Mi alzo il volume. Questa è la scena finale. Ve la vorrei far vedere se potessi, raga, guarda. Se potessi, che bella! Lei con gli occhi pieni di, di, di lacrime, la bocca aperta per respirare, che corre con, sul cavallo con l'ascia in mano Come se fosse un, un, un, un soldato indiano Dai, prima che mi bloccano tutto, dai, tolgo l'audio la, eh no, dai ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Prendete dei conjuring e ficcatevelo su per il culo. Porco zio, minchia, lo riguarderò dei conjuring, lo distruggo. Cioè, ma si può? Sta qua a osannare dei conjuring, cioè, porco Giuda, questo qua c'è in testa dei conjuring. Lo dico proprio, ma sì ma poi potete dirmi tecnicamente. Tecnicamente sembra la casa delle Barbie. The Conjuring sembra la casa delle Barbie, sembra la casa delle bambole Lui sembra un Big Jim e lei sembra Barbie E non vi dico cosa sembra la suora Quando si mette il quadro come una deficiente Il quadro così E va in giro, dai Le porte che sbattono, la gente sulle sedie che vola Uuuuh